bene, eh, siamo andati su Sketchfab e abbiamo scaricato un modello eh, un kit con tante cose dentro abbiamo visto che ci possiamo scaricare il punto blend qui abbiamo un esempio di un ufficio con tante cose interessantine. adesso andiamo a vedere come, eh, come interagire con questo quindi entriamo dentro con Blender Blender ultima versione 3.3.0 eh, entrando con questa versione vediamo che praticamente abbiamo il nostro ufficio che è questo, mm? abbiamo caricato appunto il punto blend e abbiamo altresì caricato eh, andando qui dove c'è scritto scripting, scripting abbiamo fatto un new, uh, del, quindi abbiamo fatto un text e abbiamo fatto un new di un text, quindi siamo andati qua e siamo andati a mettere il, il, il programmino che vedete che è questo paste bin abbiamo uh, copiato questo uh, copy copy row e poi siamo andati in blender e eh, in questo caso abbiamo fatto il nostro qui qui abbiamo fatto il new text e questo new text abbiamo fatto ctrl v e ci abbiamo messo eh, questo script questo script cosa fa? Praticamente andiamo su uno degli oggetti della nostra scena e in questo oggetto, ad esempio questo qui che è il Tazebao, no? eh, l'abbiamo praticamente rinominato. Quindi siamo andati sul. Qui c'era scritto qualcosa come Cube 22 cose del genere. Siamo andati qui sulla gerarchia, abbiamo fatto F2 e l'abbiamo rinominato Tazzebao. Una volta che è eliminato come Tazebao lo selezioniamo teoria potremmo farlo su tutto, selezionare tutti, una volta che abbiamo cambiato il nome dentro la gerarchia e una volta che abbiamo, eh, adesso il video lo faccio solo sul Tazzebau, vedete che è giallino, lo clicco, dopodiché eh, il, eh, nel file devo eh, cambiare la cartella dove voglio che siano messe queste cose, la cartella dove voglio che siano messe queste cose si chiama ufficio anni 60. Mm? quindi eh, andiamo qui la chiamiamo c ufficio anni 60 cambiamo ufficio anni 60 vedete che è fatto tutto questo una volta che il, lo script è pronto con il base dir che abbiamo cambiato andiamo poi a fare text il run dello script e il run dello script praticamente ci genera dentro la cartella ufficio anni 60 in, in realtà tre cose quindi un punto glb per Bau, un punto mtl un punto obj a noi ci interessa probabilmente il punto glb se eh, facciamo doppio clic sul uh, punto glb vedete che ecco che sta arrivando il nostro uh, visualizzatore 3D vedete che ha effettivamente isolato soltanto questo oggetto e questo oggetto .glb è direttamente importabile in altri eh, mondi virtuali come ad esempio CoSpaces o altro e quindi questo è più o meno tutto spero che sia sufficiente se ci sono dei problemi ditemi nel link del, del video metto ulteriori dettagli sullo script e, sul, eh, e sugli indirizzi diciamo, di questo ufficio